Amici di Bracemino ancora ve l'avevamo promesso ed eccolo il super spiegone sulla carne frollata. Abbiamo fatto quel video di una bistecca frollata un anno, eh, ha riscosso tantissimo successo, ci avete fatto una infinità di domande, eccoci quindi a rispondere a quelle più significative. Per girare questo video avevamo bisogno però del protagonista principale della frollatura, del processo di frollatura, d'accordo, la carne, non c'è dubbio, non ci piove, ma l'altro protagonista indiscusso è il frigorifero, che deve essere un frigorifero speciale e adatto allo scopo, come i frigoriferi che vedete alle mie spalle e allora rispondiamo a tutte queste vostre domande partendo dalla prima, la principale che ci avete fatto, ma cos'è la frullatura? semplice è un processo di maturazione della carne che la rende più tenera, più succosa aromatica e fa emergere dei sapori diversi e insoliti. Per fare questo video ci siamo fatti ospitare dagli amici di un ristorante di Roma e il macellaio, siamo nel quartiere Torino Mezzocamino, qui sono specializzati in frullatura della carne, se volete venirli a trovare siete benvenuti. Allora, io però mi sono segnato, perché erano davvero tante, le domande che eh, ci avete fatto e cominciamo dalla prima. C'è chi sostiene che le carni frullate vadano frullate non più di 40 giorni eh, e poi altrimenti eh, bisogna buttare tutto Assolutamente falso, non è così. La dimostrazione della carne che riposa beata in queste celle è che alcuni lombi, alcune bistecche hanno ben più di 40 giorni. Allora un conto sono le considerazioni soggettive, a me piace o non piace, ben altro le considerazioni oggettive. Dal mio punto di vista, dal punto di vista gastronomico, la carne frullata raggiunge il meglio di sé tra i 60 e i 90 giorni. Se fossi un ristoratore, ad esempio, azzarderei anche offerte di carne fino ai 120 giorni. frullata un anno, allora era variata no signori non era variata era semplicemente molto maturata molto stagionata era assolutamente commestibile quella bistecca come sono commestibili tutte le bistecche che vengono frollate secondo dei criteri professionali altra domanda allora come fa una carne frollata così tanto a non andare a male tutto merito signori di queste celle frigo che nascono proprio per questo scopo cos'hanno di particolare queste celle frigo hanno innanzitutto hanno la possibilità di mantenere eh, dentro determinati standard molto rigidi la temperatura. Per il semplice motivo sono super potenti, innescano la marcia e fanno in maniera tale che non ci siano sbalzi di temperatura che possano pregiudicare eh, la bontà di quello che c'è dentro e hanno l'umidità controllata. L'umidità è un altro elemento fondamentale quando si fanno questi lunghi processi eh, di frullatura e maturazione. All'interno, c'è una la lampada germicida UVC, è una lampada che sanifica l'ambiente. Come vede un battero lo fa secco. E poi sono tutte dotate di una sonda speciale per misurare il pH della carne. E signori qui non siamo in una ruota di chimica ma il pH è un elemento importantissimo che racconta tante cose della nostra bistecca. Non c'è rischio che aprendo di continuo questo frigorifero la carne possa subire qualche contaminazione, non c'è rischio che la temperatura salga, non c'è rischio che la carne vada male, no, questi rischi non sussistono, soprattutto con queste celle frigo. Allora, a parte che chi fa queste operazioni sa che l'operazione di apri e chiudere il frigorifero va fatta in maniera veloce e si farà due o tre volte al giorno, non di più, ma il bello di queste macchine è che sono non potenti, sono super potenti, hanno un motore che come si apre il frigorifero eh, aumenta la potenza e fa in maniera tale di non far aumentare la temperatura quindi su quello non c'è proprio nessun rischio, quindi zero sbalzi termici c'è chi ha mh, sollevato un dubbio, ma non è che è vietato vendere carne frullata oltre un tot giorni, no in Italia eh, non esiste nessun divieto eh, per quanto riguarda questo aspetto semmai i controlli sono sulla bontà della carne e anche lì, lo abbiamo detto, la misurazione del pH racconta molte cose Cosa succede se va via la luce? Bene, avete presente il frigorifero di casa? Se va via la luce in mezz'ora dovete sistemare, dovete correre e togliere tutto. Ecco, in questo caso l'isolamento termico di questi frigoriferi è ehm, una cosa fuori dal comune, vengono costruiti proprio per far fronte ad una eventualità eh, tragica eh, o un'emergenza come queste. Ma a parte questo, a parte il fatto che possono mantenere la temperatura interna per parecchie ore anche senza corrente, eh, l'aspetto importante di questi frigoriferi è che hanno una sorta di diario di bordo che registra tutto quello che avviene nel frigorifero. Se quindi va via la luce, loro allora sono in grado di dirti per quanto tempo è andata via la luce, che sbalzo di temperatura hai avuto. Sono in grado di fare una lettura di tutto quello che è accaduto mentre il frigo era spento, in maniera tale che eh, il proprietario del ristorante, il proprietario della macelleria o chi, diciamo, ha in dotazione questo frigorifero sappia eh, come muoversi. Eh, questi sono sono gli aspetti principali che riguardano la frullatura, il consiglio è di provare, assaggiate, bistecche frullate iniziate dai 40, 50, 60 giorni perché poi è un percorso gastronomico davvero divertente e entusiasmante. No, che faceva il macellaio ed è nato nel 1912, sosteneva che la frillatura andava fatta per più di. per 6 seldopetà. E poi queste sono delle super macchine, macchine che.. Stai sì, il telefono mio, aspetta. Beh, proseguire e mantenere l'umidità. Aspetta, sto a fare un casino.